Ciao a tutti! Oggi prepareremo le focaccine, formaggio e rosmarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di semola di grano duro, acqua, rosmarino, pecorino grattugiato, lievito di birra fresco, zucchero, sale e olio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua.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 la semola e il sale ed accendiamo il bimbi per quattro minuti in modalità spiga. l'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola infarinata, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno due ore. Abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Allarghiamolo con le mani. Mettiamo il pecorino ed il rosmarino. E chiudiamo incorporando per bene gli ingredienti. Dopo aver incorporato per bene gli ingredienti, adesso infariniamo nuovamente il piano di lavoro. Estendere con il mattarello. Con l'aiuto di un coppa vasta, formiamo le nostre focaccine. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. Le focaccine sono cotte, serviamole. Fogaccine, formaggio e rosmarino. Grazie e alla prossima ricetta.